Buongiorno, in direzione di Italia Lima Golf 323 Monte Gottero, partito a circa un chilometro da qua dal passo della Cappelletta. Me ne restano 4 e bisogna salire. Solito setup. Questa volta ho portato lo Jesu 817 antenna di polo monobanda per i 40 metri ma ho preso anche un dipolo bibanda 40-20 metri vedo un po' sul cluster come sono gli spot in 20 metri magari proviamo a fare qualcosa tanto per cambiare la prima parte del sentiero è facilissima è una strada sterrata il primo chilometro gli altri quattro piano piano sale in modo sempre più ripido ma è fattibilissimo, soprattutto vedo che non c'è di neve, temperatura gradevole, avremo 2-3 gradi e... niente. Un po' Aspettiamo beh, speriamo così. meno di due ore. Lassù la vetta e di qua il bellissimo panorama un po' nuvoloso, nubi basse della Liguria. E non c'è di vento. C'è una cosa particolarmente rara qua su. Basta guardare la forma che hanno preso le piante crescendo col tempo. quasi caldo Italia Uniform 3 Golf Kilo Juliet ti passo la referenza Italia Lima Golf 323 QSL Ciao 73 QRZ Roger Francia 4 Whisky Bravo November col ben sentito 59 QSL e QSL 59 59 mais 73 buona fortuna ciao 73 QRZ Ontario Ontario Milano 1 ancora xilofono corretto? 5.9 anche per te, ciao 73 Giuliette Lima Foxtrot oh buongiorno Italia Zulu 5 Giuliette Lima Foxtrot ti sono proprio sopra eh, qui sul Monte Gottero 5.9 ok 5.9 anche per te, ma l'alternata si sente sempre Alessandro? negativo, assolutamente adesso arrivi perfetto ma sai io non ho l'orecchio assoluto Comunque arrivi bene senza portarti dietro di disturbi, poi vedrai il video. Ok, benissimo, ti saluto Alessandro, buon divertimento, tanto ti sposto, ciao. Ciao, 73, QRZ. 1, Giuliette, Kilo, hotel. Giuliette, eh, Kilo, hotel, avanti. di torino vicino al confine francese roger roger, roger ti ringrazio 59 reali è eh, per te 59 reali eh, 73 <totipo> eh, sierra 5 sierra 5 over Roger, my friend, Sierra 57, India, Lima Foxtrot, 5-9, Real 5-9 per te, my friend. Bye bye. Bye bye, thank you. Florida 5, Gia, Kilo Kilo. Roger, Florida 5, Giappan, kilo kilo. 5,9 QSL QSL, 59, divertida Alejandro, 73. Ciao 73, QRZ. Eh, Sierra Quebec 5, Mike Delta Foxtrot 59. Sierra Quebec 9, Number 9, Mike Delta, Florida 59. Eh, sorry, my friend, Sierra Quebec 9, sorry. 59, eh, Roger. Roger, thank you. Italia Kilo 2, India Lima Hotel. Benissimo, Italia Kilo 2, Italia Lima Hotel 59, QSL. Ciao 73, QRZ. E Roger, Eco Alfa 2, Delta Tango, 59, Manuel. Sì, ti ascolto benissimo oggi, eh. congratulazione, Eco Alfa 2 Delta Tango 576, grazie, buona attività, buona soda. <ride> Ciao 73, meno disturbi in banda, QRZ. Italia Kilo 8 Victor Radio Oscar 59 QSL RSL 6%, grazie, buongiorno, 59 anche per te, buona attivazione, ciao Ciao 73, QRZ. Eco alfa 3 Yankee, over. Oscar, eco alfa 3, Yankee, Eco Alfa 3, Yankee. Buongiorno 59. Eh, Roger Roger, eco alfa 3, Yankee, is correct? Ok, Italia, Kilo 1, Golf, Papa Golf, 5,9 Perfetto, K1, Golf, Papa Golf, 5,9, grazie, ciao <ride> Ciao, 73, QRZ. Oscar, November 3 Oscar, November 3, Tango, Delta, Zulu O, Roger, Oscar, November 3, Tango, Delta, Zulu 5,9, QSL Oscar, November 3, Tango, Delta, Zulu, di ritorno. Buongiorno, Alessandro, ti ringrazio ho ricevuto l'antenna, grazie, grazie mille, ho ricevuto l'antenna. Ti ho mandato un mail ma non mi hai risposto. Ok, ti ringrazio per il collegamento, 73. Ah, guarda, mi dispiace, scusami, ma non ho ricevuto niente. O, o mi è andata persa, scusami ancora. Comunque l'antenna dovrebbe funzionare bene perché è uguale a questa. Ciao, 73. Ti Ci manderò un nuovo. Ciao, 73, QRZ uh, Germany, Germany Sierra, over Roger, my friend, Oscar Echo 3, Germany, Germany Sierra, 5-9, real 5-9 for you, my friend, bye bye Allora Italia Kilo 2 over. Allora, Italia Kilo 2, Juliet over. Italia Kilo 2, Juliet Tango Sierra. Ok, ti ho preso, Italia Kilo 2, Juliet Tango Sierra, 5,9, QSL. 2, Juliet Tango Sierra, 5-9, Roger. Roger, Roger, grazie, ciao, buona giornata. Allora Italia Zulu 0, Oscar Radio Lima, QSL? Italia, Zulu Zero, Alpha, Radio Lima. Ok, Italia Zulu 0, Alfa Radio Lima, 59 QSL? QSL Alessandro, grazie 59 da parte mia, le mie per tutte le referenze, una per il San Michele, Sierra Mike 1779 e per i teatri Italia 579 Radio Mike, grazie. Grazie a te, ciao 73, QRZ. Zulu Milano avanti. Ontario, Napoli 7, Zulu Milano. Roger, Ontario, Napoli 7, Zulu Milano, 5-9, QSL. Grazie, buongiorno. 5-5 anche per te. Ciao, grazie, buona giornata. <ride> grazie a te, ciao. QRZ. Eh, Delta Italia, bravo, avanti. Ok, Italia Zulu 1-Delta, Italia Bravo, corretto. Negativo, zona 0, Roma, Italia Zulu 0, Delta, Italia Bravo. Ok, Roger, scusa, corretto, eh, grazie ancora. QSL? <totipo> Italia Whisky 1, Italia Whisky 1, avanti. Uh, stand by, please. Italia Whisky One, Only Italia Whisky One Italia Whisky 1 Alfa Radio Kilowatt, Alessandro Roger Italia Whisky 1 Alfa Radio Kilowatt 59 QSL QSL, 10 dioltre 9. Ciao ciao Alessandro ciao, 73, QRZ India Hotel Radio, India Hotel Radio. Italia X-Ray 1, India Hotel Radio, sei 5 7. Ok, Italia X-Ray 1, Italia Hotel Radio, 59 eh, reali per te 59 grazie, ciao. Ciao ciao. Adesso parliamo Delta Zulu Uniform. Delta Zulu Uniform. Uh, please stand by only Delta Zulu uniform. Okay, Alessandro, Gladi Middle, Florida auto, Delta Zulu uniform. 596959 59. QSL. QSL 59 plus plus for you, my friend. Thank you. Bye bye. Okay, okay. bye bye. Lima Bravo Quebec, Lima, Bravo, Quebec. over. Roger Spartaco, ben risentito, grazie. 5-9 e buona giornata. Ciao, Italia 4, Italia 4. Italia 4 avanti, con Regionale, Prego. Italia 4 avanti. Italia 4. Italia 4 avanti, qui Italia Zulu 4, Victor Quebec, Sierra. gian Roger, Roger Italia 4 Juliet Hotel Golf 5-9 anche per te grazie ciao Bravo eh, Lima Bravo Lima Over eh, Italia Eco Alfa 2 Bravo Lima Over Roger, sorry my friend, echo Alpha 1, bravo Lima, 59, QSL. Italy, whiskey, Italia Whisky 1 Italia Whisky 1 over. Italia Whisky Z1 Golf Delta Bravo uh, Please stand by Only Italy Whiskey 1. Roger Italia Whisky 1 Papa densi Giulia 59 QSL. 5 come anche te 59 Reali saremo. Ciao, buon divertimento. Eh, ciao 73 QRZ. Italia, America, Florida, America, Florida. America Florida America Florida over. Z1, go, Italia, Tango 9, Florida over Roger Italia Tango 9 Florida Alfa Florida 59 QSL. Grazie Quarezeta. Delta, eh, Delta bravo over. Uno, ok Italia Zelanda 1 golf Delta bravo Alessandro Italia Zulu 1 golf Delta bravo over. Certo 5-9 Italia Zelanda 1 golf Delta bravo 5-9 grazie ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. E a 1 e a 1 Florida over. Eh. ok eco alfa 1 florida golf 59 qsl roger roger please stand by all stand by only summit to summit over ok italia Kilo 2 lei 59 qsl QSL, QSL, QS, QS, Italia, Kilo 2, Lima, Eco, Yankee, Portatile, ti passo, Lima Golf, 323, QSL 5,9 Alessandro, Lima Oscar, 181, Lima Oscar, 182, grazie per il Sambito Foglio, 73, ciao Ciao, 73, Quarezzetta India Kilo 2, November, Bravo, whisky. Allora, Italia, Kilo 2, November, Bravo, whisky. Roger 59, eh, grazie, ciao. Ciao, grazie. Italia Uniformotto, America Zulu, Sierra. Italia Uniformotto, America Zulu, Sierra, 59. 59 Alessandro, buona giornata, grazie. Grazie a te, ciao, QRZ. Sì, leggero, Mike, per la Sierra. Eh, Mike, hotel Sierra, over. Allora, Italia, Kilo 0, Michael Telsierra, corretto? K, corretto, corretto, K, 0, Maiko Telsierra, Walter, 5,9 per te, K. Grazie, ciao, 73. Sì, uh ciao, -huh. Allora, Italia, Zulu 5, Charlie Papa, Kilo, 5,9, ciao. Zulu 5,9, grazie, ciao. India, Giulia Talima, over. India, Giulia over. India Juliet Lima over. India November 3, India Giuliet Lima 5-9. Ok, India November 3, India Juliet Lima 5-9, grazie, ciao. Uh, Z1, Tango, November America. Z1, Otango November America, 5-9. 5-9, ciao, buona giornata. Kilo whisky, kilo whiskey over. Roger, thank you. Sierra Papa Night, Tango, Kilo Whiskey. 59. Thank you. Italia Zulu, 5, Italia Zulu 5, completami il call, grazie. Italia Zulu 5, over. 5-6 Italia Zulu 5, Romeo, Lima, Kilo. 7-5 Romeo, Lima, Kilo. 6-5-9. Grazie Italia Zulu 5. Eh, Delta, Lima, over. Guardzet? Eh, kilowatt X-ray, over! Roger, Eco Alpha 2, Charlie Kilowatt X-ray, 5-9, thank you, bye bye! Eco Alpha 2, Eco Alpha 2, over! roger eco alfa 7 bravo Oscar, 5-9 è eco alfa 7 bravo Oscar, 5 9. Adesso, adesso, adesso, adesso, eco alfa adesso, adesso, adesso, over. adesso, Eco Alfa 2, over only. Eco Alfa 2. 2, ok Eco, Alfa 2, Charlie Eco, it's correct. Ciao, 73, grazie. QRZ? Delta Mike 6 uh, uh, Lima Echo is correct. 73 Delta Mike 6 uh, Lima Echo. Thank you. Bye bye. QZ. Mike, uh, Mike, Delta, Alpha. Uh, Mike uh, Alpha over. Mike zero Mike Golf Alpha is correct. Questo è il, questo thank you my friend, 73. Yeah. E a 3, bravo Florida, over. Roger, bravo Florida, ok. 3, bravo Florida, 5-9, okay? grazie, ciao. Eh, Victor Lima. Eh, Victor Lima, over. ecco alpha 3, ecco Victor Lima, 5 Ok, eco Alfa 3, eco Victor Lima, 5-9. Okay. Ciao. <ride> ciao. 73, QRZ. Alpha Golf, bravo. Complete your call. Bravo. Ok, thank you my friend 2 eco 0, 0, 0, bravo 5-9 thank you 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, thank you bye bye 0, alpha 3 0, 0, Mike 0, Ok, eco alfa 3, Charlie Yankee Mike. Ok, eco alfa 3 Charlie Yankee, Mike. 5-9, uh, QSL. Ok, QSL, eco alfa 3, Charlie Yankee 6 5 9, 5 9. 23, buona sorta! Ciao 73. Italia kilo 1, whisky, Eco Golf. Italia, kilo 1, whisky eco golf. Roger, Italia kilo 1, whisky, Eco Golf 5-9. Ciao, grazie a te. Buona giornata. Florida 6, Florida, November Alpha. Florida 6, Florida, November Alpha. Is correct? Florida 6, Florida, November Alpha. Yes. QSL, QSL, Florida 6, Florida, November Alpha. 5-9. Italia, Kilo 4, Francia, Giappone, Europa. Corretto? Buongiorno eh, Italia Kilo 4 Florida Giulia Teco 59 eh? 59 reali QSL grazie 5, Oscar November 7 Lima Oscar ok eh, Oscar November 7 over Oscar November 7 Lima Oscar Oscar November 7 Lima Oscar is correct Oscar November 7 Lima Oscar 59 59 for you my friend 59 thank you bye bye Oscar Eco 5, Charlie, Charlie, November, 5-9. Uh, Roger, Roger, thank you very much. Also 59, 5-9, thank you so much, Charlie, 73. 73, grazie, ciao. Siku Sota, Siku Sota, Siku Sota, Italy, Zulu, 4, Victor, Quebec, Sierra, Portable, QRP. Siko Sota, Siko Sota, siku Sota, Italy Zulu 4, Victor Quebec Sierra, Portable QRP. Oscar Kilo 2, Papa Delta Tango. Roger, Oscar Kilo 2, Papa Delta Tango, 5'9. Oscar Kilo 2, Papa Delta Tango 5, Oscar, kilo, two, papa, delta, tango, 5 9, QSL. Bye bye, thank you to you, my friend QRZ Italia Kilo 1 Delta Florida Hotel Roger Italia Kilo 1 Delta Florida Hotel 59 buongiorno Alessandro, buon sabato 59, grazie, buon divertimento. Ah guarda, questo è garantito. Qui su è una giornata splendida. Le nubi tutte in basso, sia dalla parte emiliana che dalla parte toscana e ligure. E cielo perfettamente sereno. Ciao 73. Sikusota, Sikusota, Sikusota, Italy Zulu 4, Victor, Quebec Sierra, Portable QRP Oscar Eco 7, complete your call, sorry Oscar Eco 7, complete your call, over No Oscar Eco7, complete your call, over. Ok, Roger, Roger, Roger, Roger, Oscar Eco7, Whiskey Golf Tango, 59, 59, thank you, bye bye. Sicusota, Sota, Sicusota. Sota, Sota, Italy, Zulu, 4, Victor, Quebec, Sierra, Portable, QRP. Italia Venezia 3, Golf, Victor Yenchi, arrivi a bomba, eh! A te il cambio! Ah Roger, Roger, ma anche tu arrivi molto bene, sei 9-9 più 10 qua Udine. Buona attivazione Alessandro, ci sentiamo presto! Ciao 73, buona giornata! Sicusota, Sicusota, Sicusota, Italy Zulu 4, Victor, Quebec, Sierra, Italy Zulu 4, Victor, Quebec, Sierra, Portable, QRP, Sicusota. 76, Yankee, Lima, Messico. Allora, Italia Zulu 6, Yankee, Lima, Messico, corretto? Sì, buongiorno, corretto, arrivi 5-9 qui a Pescara, eh. grazie, buon proseguimento. <ride> grazie a te, buona giornata. Siku sota, siku sota, siku sota, Italy Zulu 4, Victor Quebec, Sierra Portable QRP. Vediamo la frequenza libera. E ci sono io in chiamata sota, se, se proprio posso resto. No, no, no, scusa, scusa, ma rimani lì, sono Romeo Lima Charlie portatile, vai tranquillo. Oh, figurati assolutamente, nessun disturbo. Eh, Guarda, ho le batterie che mi segnano 12.1 adesso. Quindi tempo ancora un quarto d'ora, mi, mi tocca spegnere Zio Mucca. A te il cambio. Vai, vai, vai tranquillo. Sicusota, Sicusota, Sicusota, Italy Zulu 4, Victor Quebec Sierra, Portable QRP, Italy Zulu 4, Victor Quebec Sierra, Portable QRP, Sicusota. CQ Sota, CQ Sota, CQ Sota, Italy Zulu 4, Victor Quebec Sierra, Portable QRP, Italy Zulu 4, Victor Quebec Sierra, Portable QRP, CQ Sota. Allora ultime chiamate, che poi lasciamo libera la frequenza e andiamo a provare a giocare sui 20 metri, forse. Eh, CQ Sota, CQ Sota, Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra, Portatile QRP, CQ Sota. italia quebec 5 mike sierra 59 qsl roger italia quebec 5 mike sierra 59 te lo confermo grazie 73 italia quebec 5 mike sierra ciao sicu sota sicu sota sicu sota italy zulu 4, victor quebec sierra portable qrp Italy Zulu 4, Victor Quebec Sierra, Portable QRP, Sicusota. Sicusota, Sicusota, Last Call, Italy Zulu 4, Victor Quebec Sierra, Portable QRP. Sicusota, Sicusota, Italy Zulu 4, Victor Quebec Sierra, Portable QRP, Last Call. Roger, Florida 1, over. Florida 1, Sierra November, bravo. Copshot 1, Sierra November, bravo. Dans le sud-est de France, à la ville de Gonfaron, Gonfaron, Juliette November 33. Patrick, le prénom. 55 dans le QRM. Thank you, Patrick. Florida 1, Sierra November, bravo. My name is Alessandro. 59 are your reporter. Real 59. Report. Thank you to you. Bye bye. thank you to you my friend avanti il collega della zona 8 italia zulu 8 avanti italia zulu 8 delta francia oscar corretto iz8 delta francia oscar corretto Ciao 73, buona giornata, grazie signori e se c'è ancora una chiamata aspetto se no cambio banda. Ok grazie, ti lascio la frequenza libera eh collega portatile, ciao. Allora, qui possiamo